Buongiorno, buongiorno, bentrovati, Il mio nome è Maurizio De Delucchi, eh, mi occupo di formazione da parecchi anni, da circa 20 anni, sia nel campo del benessere che nella crescita personale. Eh, voglio raccontarvi un episodio. Una mia amica cliente eh, qualche giorno fa mi ha telefonato e mi ha chiesto, Maurizio ma mh, parlami un attimino di questo nuovo corso che stai preparando, lei mi ha dico, certamente, guarda, posso dirti, che mi è nato da una domanda, una domanda molto bella che mi sono fatto e mi sono chiesto appunto ma se avessi avuto un figlio quale dono più bello avrei potuto fargli? Vorrei regalargli tutti quegli strumenti che per me sono importanti e indispensabili per trasformare la sua vita in una leggenda personale e siccome di figli non ne ho ho pensato di fare questo per tutte le persone che vogliono starmi vicino E ne è in nato dal mio cuore e grazie alla mia mente, con l'aiuto di un'antichissima disciplina che è l'Enea ho creato una sinergia fantastica fra tutti i nostri centri più importanti, che sono il nostro cuore, il nostro corpo e la nostra mente. EneaFit è una particolare forma di fitness emozionale, che è in grado di darci dei vantaggi importanti, a iniziare dalla relazione con noi stessi, alla relazione con gli altri, nel nostro mondo professionale anche di vita di relazione, di coppia. Ma non soltanto questo, soprattutto ci dona un benessere profondo perché ci guida verso la nostra leggenda personale, ci fa capire il nostro scopo e quando noi siamo nel nostro scopo il nostro stato d'animo prende un valore emozionale altissimo cresce la motivazione, la voglia di fare e quello che ci rende attrattivi se vorrai visitare il sito www.ennafit.it potrai trovare il modo per richiedermi la mappa del corso a colori e potrai vedere tutti i video che illustrano le varie fasi del corso. Non mi resta che ringraziarti per il tuo ascolto e mi auguro di poterti conoscere personalmente magari proprio durante un corso a Ennafit. A presto, ciao da Maurizio, ciao ciao!